Ciao a tutti, oggi prepareremo il tortano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo 00, strutto, sale, pepe, pecorino, specca a cubetti, prosciutto cotto a cubetti, fontina a cubetti, salame, pancetta a cubetti e provolone tagliato a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito di birra fresco e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. aggiungiamo adesso lo strutto la farina il sale il pepe e 70 g di pecorino e lo facciamo impastare per 6 minuti in modalità spiga lasciamolo lievitare all'interno del boccale per almeno un'ora trascorso il tempo l'impasto è ben lievitato adesso lo trasferiremo in un piano di lavoro infarinato Infariniamo anche la superficie e andiamo a stenderlo con il mattarello. Adesso metteremo il prosciutto, la pancetta, lo speck, il salame e la fontina della e la provola infine spolverizziamo con il pecorino rimasto e adesso lo arrotoleremo dal lato lungo Una volta che l'abbiamo ben arrotolato lo andremo a posizionare su uno stampo a ciambella da 28 ben oliato. Una volta posizionata all'interno dello stampo andiamo a spennellare tutta la superficie con lo strutto che abbiamo sciolto. Adesso lo faremo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo, il tortano è ben lievitato. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per circa 50 minuti. Il tortano è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Tortano, grazie e alla prossima ricetta!